Zombie Apocalypse Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video che cliccio. Eh sì, voi direte di nuovo, sì, di nuovo perché ho voglia anche io di chiacchierare un po'. E eh, niente. Come state? Spero bene. e eh, vedete un po' più a chiacchierare un po' con voi. e... Eh, Oggi già fatto abbastanza caldo, va, quasi tutti i giorni fa caldo, ma vabbè. E allora, io tra un poco mangio, ma allora sono le 19, sono le 7.09. Ve lo sto dicendo dal telefonino, dall'altro telefonino che ho, ma vabbè. E, e niente. Allora... Eh, Comunque sono stata piuttosto bene oggi, eh, non so, sono uscita poco, poco niente di casa, però quasi nulla. Perché oggi per me era per la giornata di riposo, per me quasi sempre di riposo. Quando c'era fare molte cose in casa le faccio tranquillamente, anche senza volerne, averne voglia, ma le faccio lo stesso. E, e nulla. Guardo sto registrando... Si sta registrando ok, non so mai dove guardare quando devo registrare però vabbè e niente, ho preso un tavolo un voi, Cioè, ho preso un, un cavalletto da, da tavolo da, si sì, da tavolo per registrare i video in, in Full HD, ovvero non in Full HD, in HD e montare in, eh, non dico 4K, ma quasi perché. In 4K credo che non me li monti per niente, quindi ho bisogno di una cosa che mi monti in 4K. Ma io dico di no, vabbè, non comment, un padre. Sì, perché in 4K ho oh, scusate, sta tremando. Allora, in 4K dovrei pagare un, un come dire, un, un programma a pagamento di editing non mi va perché non me la sento, non, non me lo posso permettere, però. Ci tenevo a ribadire che mi piace editare i video, ma non so cosa mi fuori. Comunque, vabbè, niente quindi, nulla, già quindi, ragazze. Questo video lo continuo a registrare. Non è l'ennesima volta che lo sto registrando, però, oggi mi è entrata nel, nel, nel pallino di registrare di nuovo un altro video e questo è il secondo che sto registrando stasera verso le 7 intorno alle 7 e 11 minuti comunque niente ragazzi era per dirvi tutto lì che avevo intenzione di registrare questo video soprattutto sì, sto guardando il telefono a vedere se c'è qualcosa di nuovo ma non credo bah. vabbè niente e vabbè comunque voi che mi raccontate di bello io nulla di che sto cercando di abituarmi a questi telefonini che ho che fanno un po non dico schifo ma quasi però mi devo anche adattare a quello che ho ovviamente non è che posso pretendere più di tanto perché non sono nelle condizioni di, di pretendere da me stessa ma anche dai miei familiari quindi mi devo adattare a ciò che, a ciò che mi viene in dato ovviamente Ti di fare un regalo lo devo accettare se non mi piace eh, dico no non mi piace non lo voglio e punto finisce lì se invece è un regalo che magari lo apprezzo molto perché no lo accetto volentieri se è nella mie, mie corte se mi aggrada molto ma no per fortuna non mi è mai capitato quindi non devo non non, non eh, come dire non non mi è mai capitato un regalo che non mi piacesse, quindi qualche volta è capitato, ma non ho detto nulla, mi sono stata zitta e anche lì ho un po' sofferto per questo regalo, nel senso che non potevo dire nulla perché lì ha fatto veramente col cuore da una nemica, ma ho detto vabbè, me lo potevo anche chiedere cosa volevo, ma io sono stata zitta e a caro che non l'aveva fatto, quindi nulla, me l'ho tenuto. Era un cosmetico, ma in realtà è anche più una cosa per un accessorio eh, quindi sia tra, tra cosmetico accessorio mi è piaciuto più, più l'accessorio la, la, che il cosmetico però vabbè eh, raga cose che possono capitare poi per, tra l'altro volevo avvisarvi che eh, i video da qui in avanti li pubblicano, uno sì e uno no perché dipende qualcosa cosa fare, non posso stare sempre col telefono in mano, sì, potrei stare, ma su Instagram, TikTok e Facebook cosa non sto riuscendo a fare, ma ci dovrei riuscire in poco tempo a registrare questi video o foto su Facebook e Instagram eh, tramite TikTok. Ciao. nulla, ragazze, e vabbè, aspettate un secondo. Ok. Siamo 5 minuti a passano di video. Scusa se di tanto guardo, ma voglio sapere a quanto, a quanto sto arrivando di minuti di video perché sto registrando con la fotocamera posteriore e non con la telecamera frontale. Ecco perché mi vedete più nitida, più pulita nel, nel, nello schermo. Quindi, nulla, questo è quanto. Quindi, niente, ragazzi. Era solamente per dirvi che. Non so come dirvi, che forse eh, mi sono persa, ragazzi. Scusate, stavo guardando una cosa, tra la il telefono che mi ha interrotto E vabbè, questa è la vita, ragazzi, è la vita reale. Cosa volevo dire? Ah, sì, appunto, ancora mi sto facendo tremare questo tavolino. Allora, ehm, sì, tutto sommato avrei voglia di caricare più mio video, ma devo essere più caricati bene, nel senso che fatti bene. Io non li faccio tanto bene, ma mi voglio impegnare perché so che mi possono piacere. Anche se alcune ragazze, non dico a voi, persone che non piacciono i miei video, non li guardano, li guardano un pezzo, poi chiudono e basta, e stoppano il video. Sarò noioso, non lo so. Farò video tutti uguali, me ne frega niente perché. Questo YouTube è un hobby, non è un lavoro. Io un lavoro, non ce l'ho, non, non mi posso permettere di averlo, ma non mi devo giustificare con nessuno, già ripeto. E ribadisco di nuovo che non posso permettermi di lavorare, ma sto bene così. Tanto più lo dico più, che se ne frega, la gente mi occupa in diretta. Quindi <ride> vi devo dire, ragazze, fate come mi pare, insultate, ma questa è la realtà dei fatti. Io non posso lavorare. Poi voi direte, ah scusate, hai 33 anni e non ti può permettere, perché cosa c'è che non puoi lavorare? Strano cavoli miei se permettete. Boh, non ho capito. E comunque un lavoro ce l'ho, sono una casalinga ad hoc, sono una casalinga a tempo pieno, quindi mi sta bene così. Se permettete, ok, non lo dico nelle scritte, lo dico sinceramente agli eh, haters perché sono loro che puntano sempre sulla situazione, sempre da puntualizzare sulla situazione questo non è che mi sta tanto bene però va bene ciao Petro niente ragazzi tra un po' è ora di mangiare io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un altro uh, momento, non lo so, giorno non ho idea no. questo era un breve video per salutarvi eh, niente. Nel frattempo vi faccio vedere anche la mia, la mia roba mare Perché ho preparato anche la borsa per il mare Aspetta, questa è la borsa per il mare Questo è il mio porta occhiali da vista Perché sono forse quelli che cosa posso vedere Il mio costumino che me l'ha comprato mia Alle bancarelle di Palau Vabbè, niente di, di, di tutto ciò e nulla, e... piaceva molto e me l'ha voluto comprare, è piaciuto tantissimo, quindi non vedo perché, non, un, un, un, non vedo come prendere un, un costume intero, molto bello, mi piace, e mi, mi veste bene, mi veste proprio, non dico a pennello, ma siamo lì, bello, sì, mi sta benino, dai, è bello, mi piace molto, questi sono i dettagli. E anche dietro è bellissimo, mi piaceva morire. Poi, vabbè, lascio la mano: è sempre un po' vecchiotto, era di mia madre. Ma no, mi piace un casino, ma lo voglio portare. Mi di farlo, e questo, senza fare i triangoli, è questo pesante. Mani, chicco, perché le mani molto delicate mi che non ce le da nessuna parte. Poi, ovviamente, per spazzolettini per soffrire il naso o per pulirmi anche le mani, non si sa mai. Miei, mi sa che c'è qualcosa le mani molto scurrevole ma e poi siccome qua la crema mi ha un casino Mi ho messo una pochettina mm, che mi sostiene la crema ve per faccio vedere e questa qua si riesce. Si riesce. e questa è della Vichy. Vichy 50 e più vedete corpo e vision, non importa basta che mi bronzo non mi brucio tutta quanto come è successo una volta d'estate una scorsissimissima estate mi sono bruciata per benino, già cioè basta e avanza quando sono andata a provare mia doccia. Mh, ne ho dette di tutti i colori a me stessa perché mi sono messa senza né protezione né niente. cioè Mi sono auto insultata praticamente. Ho detto: ma che cacchio hai combinato a ridurti a lucertolina? Potevi anche metterti sotto l'ombrellone? No, perché tanto c'erano altre persone a mettersi sotto l'ombrellone? Vabbè, non corrente, no, non so che, però, vabbè, dettagli. E niente, questa è la mia borsettina a mare che a breve porterò e questo, spero che vi piaccia questa è la borsettina con questi due manici che la fate portare o così a tracolla, dai, no, sia a tracolla a braccio o a mano io ho deciso di portarla a mano ovviamente ma la porterò come sicuramente più bene ragazzi, questo era tutto. adesso ricontrollo quanto tempo sono arrivata a 7, alle 7.20 bene, sono le 7.20 io mi congelo da questo video pre-registrato perché lo pubblico all'istante a 11 minuti il video e passa bene ragazzi, un <coughs> bacio like se vi piace questo video, commento e ciao, a presto, un bacio iscrivetevi ringrazio la campanella e bye bye ciao, buona cena a tutti